non chiedere mai all'oste se il vino è buono oggi parliamo di reputazione online che cos'è la reputazione digitale? è tutto ciò che le persone dicono di noi in rete le recensioni sul nostro sito web sui canali dedicati come per esempio TripAdvisor, Booking, Yelp, Traspilot. i commenti che possiamo trovare sul forum e sui social Insomma, la reputazione online non è ciò che dichiariamo noi sulla nostra azienda, ma ciò che le persone dicono su di noi, sul nostro brand, sui nostri prodotti e sui nostri servizi. Perché è così importante la reputazione online? Innanzitutto l'opinione che le persone hanno di prodotti e servizi è sempre stato un elemento fondamentale per decretare il successo e il fallimento di un'azienda. Con l'avvento della rete il processo di acquisto è completamente modificato. È diventato sempre di più un elemento fondamentale per ognuno di noi acquisire informazioni prima di acquistare un prodotto o un servizio. Se scopriamo infatti un nuovo prodotto, o un nuovo servizio, o se abbiamo la necessità di acquistare un nuovo prodotto, o un nuovo servizio, l'acquisto non è mai immediato o istantaneo. C'è un momento che può essere più o meno lungo, ovviamente variabile a seconda di quello che dobbiamo andare ad acquistare, nel quale noi abbiamo necessità di reperire informazioni. Queste informazioni, la stragrande maggioranza delle volte, le andiamo proprio a cercare sulla rete. Perché? Perché è il luogo dove queste sono contenute in numero maggiore è qualitativamente superiore. Che cosa possiamo trovare sulla rete? Troviamo sostanzialmente le informazioni di chi magari ci ha preceduto prima di noi in quell'acquisto. Se le persone hanno necessità di avere informazioni prima di compiere un acquisto e se queste informazioni sono reperibili online, devono costituire la nostra reputazione, è chiaro che avere una buona reputazione online è un elemento che può fare veramente la differenza nell'aumento delle vendite, delle conversioni, dei contatti, delle richieste di preventivo e quindi direttamente anche sull'aumento del nostro fatturato. La ricerca delle informazioni è fondamentale sia che l'acquisto avvenga completamente online, sia che l'acquisto avvenga offline. Ovvero, statisticamente, le persone vanno a cercare delle informazioni anche se poi intendono andare ad acquistare magari un prodotto direttamente in un negozio fisico. Si utilizza comunque la rete per acquisire informazioni, per sapere cosa le persone prima di noi hanno detto di quel prodotto o di quel servizio. Ma passiamo all'atto pratico, come possiamo migliorare la nostra reputazione online se è vero che questa è veramente importante per la nostra azienda? La prima cosa per avere una buona reputazione online è comunque essere un'azienda valida, solida e seria che offre dei prodotti e dei servizi che comunque hanno un valore. Perché ricordiamoci che il marketing digitale non fa altro che amplificare una realtà che già esiste. Se partiamo da una base che manca di qualcosa è chiaro che il marketing digitale non ci potrà aiutare. Se invece al contrario eh, lavoriamo bene, se abbiamo un ottimo servizio clienti, se abbiamo dei buoni prodotti, se siamo delle persone capaci di ascoltare il cliente, dall'inizio alla fine beh allora quello che possiamo fare per migliorare la nostra reputazione online è sicuramente chiedere le recensioni a tutti i nostri clienti soddisfatti. Chiedere le recensioni non è difficile, è sufficiente trovare il momento e il tempo per farle. Cambiano a seconda ovviamente dell'attività che noi abbiamo però ricordati sempre in qualche modo di stimolare i tuoi clienti a lasciarti le recensioni quando sai che quei clienti sono soddisfatti. Numero due, una volta che questi clienti hanno lasciato le recensioni beh non tenerle nel cassetto pubblicare magari sul tuo sito web, puoi creare per esempio un'area dedicata a cosa dicono ma ancora meglio, perché non inserire le recensioni in quasi tutte le pagine del nostro sito web, tratti diversi servizi e diversi prodotti? Inserisci sotto ogni servizio e sotto ogni prodotto le recensioni che possono essere proprio dedicate a quella specificità Perché dobbiamo considerare le pagine del nostro sito web come pagine autonome Un utente potrebbe andare direttamente su quella pagina Beh, è chiaro che poi non andrebbe a cercare le recensioni, se già le trova lì, il processo è molto più facile Chiedi anche che le recensioni ti vengano lasciate su altri canali, come possono essere la scheda Google My Business, i canali social, o se sei su canali verticali come Booking o TripAdvisor, o se vendi su Amazon, fai in qualche modo oh, presente ai tuoi clienti che ci sei, che è importante che loro ti lasciano una loro recensione. Inoltre non dimenticare che anche delle recensioni negative puoi fare tesoro, perché sono comunque un punto di partenza, un punto di valutazione per migliorare qualcosa. Un altro elemento fondamentale per la nostra reputazione online è sicuramente il posizionamento del nostro sito web. Quante volte arrivi alla seconda, per non dire alla terza, pagina di Google? Raramente. È qualora che farsi trovare. Per parole pertinenti, per chiavi di ricerca che noi sono fondamentali nelle prime posizioni di Google, bene è un fattore che direttamente lavora sulla nostra reputazione online, perché chi ci trova nella prima pagina ehm, tende a considerarci proprio un'azienda capace di soddisfare i loro problemi, perché ci ha trovato lì siamo, lì, siamo proprio gli esperti che parlano di quello. Quindi il principio e la percezione della nostra autorevolezza è sicuramente superiore. Beh, se non stai lavorando sulla tua reputazione online, ti consiglio di farlo, se vuoi avere un confronto con noi, raccontarci della tua azienda, avere magari dei consigli sulle tue strategie di marketing digitale, sotto questo video trovi tutte le informazioni per contattarci.